Una costruzione più avanzata di, di, di, della democrazia, del, del non subire ecco, i nuovi fascismi le prevaricazioni è qualcosa che può essere realizzata solo all'interno della politica. Ecco, poi Il problema è capire quale interagliatura politica oggi ti permette di costruire questo. Insomma, molti pensano che siamo in una fase post-democratica, probabilmente sì, io penso che anche in una fase la più sfasciata possibile la differenza fra le politiche sono evidenti e altrettanto importanti, cioè, ci sono politiche che vanno in un senso e politiche che, vanno, che possono andare in un senso diametralmente opposto. Dunque qual è il futuro della politica? Ah, guarda, eh, la risposta altissima è quella che, che ci dovrebbe essere una politica europea, cioè l'idea di un'Unione europea che non solo sia un continente eh, come dire, che, che ha sviluppato una struttura sovranazionale economica, ma che, che, che quella struttura sovranazionale politica che comunque c'è si. Si riempia di, di contenuti reali, cioè non solo una Commissione europea ma un Parlamento molto più efficace, molto più presente anche nelle nostre vite, una campagna. Politica. Politica per le elezioni molto più presente perché l'ultima sia stata mediamente più presente delle altre, almeno come temi, come cose. Perché oggi è evidente che ci sono dei temi dall'esplosione del Mediterraneo alla questione dei profughi, alla questione della Siria, alla questione della Libia, in cui è, da una parte è sicuramente importante che l'Italia eh, riconosca il proprio ruolo, la propria posizione nel Mediterraneo, abbia una politica estera, eccetera, eccetera. Eh, però dall'altra parte è importante che tutte queste cose. Eh, vengano discusse in Europa, che non siano solamente i governi a discutere fra loro ma che siano le opinioni pubbliche e anche le minoranze all'interno di queste opinioni pubbliche ad avanzare delle prese di posizioni, delle, delle cose. Credo che, eh, che in quest'estate tutta la vicenda dei profughi un po' abbia segnato uno spartiacque perché per la prima volta abbiamo visto sia sì atteggiamenti come quelli di Orban, che dicevo prima, però anche tanti atteggiamenti di piccoli o grandi gruppi della cosiddetta società civile che si sono mossi in, in senso opposto e che stanno incominciando a sviluppare, credo, anche un, uh, un linguaggio comune. Grazie e buon appetito!